Ragazzi, come state? Oggi è il 23 dicembre. Vediamo cosa c'è nel nostro sacchetto. Abbiamo una bellissima stella di Natale. Vi spiego come si fa. Ecco il materiale che ci servirà. Dei rotoli o di cartigenica oppure dello Scottex. Delle tempere e un pennello. Un righello e una matita delle forbici e infine la colla a caldo. Per prima cosa coloriamo il nostro rotolo di carta igienica con le tempere. Una volta colorato e asciutto prendiamo il nostro rotolo, lo schiacciamo e prendiamo il nostro righello. A questo punto creiamo delle strisce di un centimetro e mezzo sul nostro rotolo. Una volta create le nostre strisce, le possiamo tagliare. Queste saranno le punte della nostra stella. Adesso dobbiamo attaccarle con la colla a caldo. Mi raccomando, fatevi aiutare da un adulto. Prendiamo una punta e mettiamo della colla a caldo sul lato inferiore. A questo punto attacchiamo le due punte insieme e così per tutte le altre. Una volta attaccate tutte le punte, voilà, la nostra stella è pronta. Io l'ho decorata con dei brillantini, voi sbizzarretevi più che potete.